e buongiorno mondo stamattina da Civita Campomarano ce la stiamo prendendo molto comoda abbiamo fatto già colazione sul camper teco e biscotti e Massimo ancora lì che si rilassa fa finta di fare la dormigliona. e tra poco ci prepariamo ma è troppo bello stare qui rilassati c'è una rietta fresca Là, come vi ho fatto vedere, c'è il castello e questa è la strada che porta verso il centro del paese dove andremo a vedere tutte le opere d'arte sui muri. Questa è la piantina di Civita e qua c'è il nome di tutti gli artisti che hanno realizzato le loro opere sulle case del paese, quindi ve ne faremo vedere qualcuna dopo. Ciao ragazzi, ci vestiamo! Suonano le campane. Ciao. e graffiti ce ne sono veramente tantissimi tipo più di 70 alcuni sono immensi quindi impossibile non vederli altri invece devi stare molto attento perché sono cose come questa in angoli nascosti e quindi è una caccia al tesoro È passata luna, siamo pronti. Abbiamo visitato Civita Campomarano. Avete visto i graffiti e la street art e adesso siamo pronti ad affrontare la discesa al 13% con calma, con calma, vi faremo sapere, Questa qui è quella che qua. Ah no, rifacciamo tutto L'inquadratura è sempre la stessa Ma vi garantiamo che una quarantina di chilometri L'abbiamo già fatta 40 su 122 che dobbiamo farne Per arrivare a Barrea Dove andremo in un campeggio Dove Cervi e Cerbiatti Girano in mezzo alle tende ai camper Quindi adesso siamo in sosta Solo per mangiare Perché abbiamo famissima Sono le 2.20 quasi E Fa caldo quindi mangiamo e ci idratiamo perché ha bisogno di bere, c'è bisogno di bere. A dopo ragazzi. E buon appetito. Buon appetito. Abbiamo capito perché costa così poco il campeggio. Perché è un'avventura già solo arrivarci. E finalmente eccoci anche al lago di barrea questo è il lago quella lì su è barrea questa qui giù è la simo che traffica col telefonino con la felpa perché fa freschino fa freschino ha piovuto verso le 5 adesso sono le 6 e mezza passate e niente siamo qui al camping natura colle come è colle ciglio questa qui tutta l'area tende il nostro camper è dietro questi alberi qua e adesso ci rilassiamo, ce la godiamo, e speriamo che non ci attacchi un orso qui nel parco d'Abruzzo. E buongiorno mondo, oggi neanche troppo buongiorno perché guardate un po', sta piovendo, la simo, nonostante tutto, piuttosto che non fumare, sta fuori con l'ombrellone, io invece me ne sto dentro. E caldo e decidiamo cosa fare oggi mi sa che ci spostiamo sperando che alle gole di Pennadomo non ci sia questo clima qua perché adesso andare a fare qualche escursione non sembra proprio il caso e quindi ci sposteremo abbiamo un po' buttato via ste 22 euro di questo bel campeggio che non abbiamo alla fine sfruttato peccato ma è un bel posto dove venire a rilassarsi non piovesse a dopo, ciao ragazzi visto che le escursioni a piedi nel parco intorno al lago erano un po' proibitive visto che ha piovuto tutta la notte e tutta la mattina era un po' infangato, cioè si possono fare ma non avevamo voglia di infangarci fino qua abbiamo deciso di partire e spostarci verso le gole di Pennadomo però visto che è uscito finalmente il sole ci siamo fermati proprio al paese di Barrea abbiamo parcheggiato il camper lungo la strada e stiamo andando in centro a farci almeno una passeggiata a visitare questo paese col sole finalmente vi faremo sapere se regge questo clima a dopo ragazzi e niente ragazzi siamo passati davanti a una panetteria con un profumo di pane appena sfornato e ci siamo fermati per prenderci un pezzo di focaccia, colazione salata, come piace al giappino mangio anch'io Siamo venuti in questo punto panoramico di Barrea, dove la Simo si sta cagando sotto perché ha paura dell'altezza, infatti mi riprende da lì per non avvicinarsi qui. Una bugia. Guardate un po' però com'è. E la ira che si caga addosso. che le gole di Pennadomo attenderanno il nostro arrivo perché girando per Barrea ci sta piacendo un sacco adesso siamo qui in visita al castello siamo sulla torre non so se si vede dietro di noi oggi ci sarà anche la sagra da questo pomeriggio la sagra delle sì. orapi. orapi la sagra delle orapi o non sappiamo come si legge comunque è una verdura tipo spinacio che sembra un po' dalle foto una cima di rapa eh? Quindi abbiamo quasi quasi intenzione di fermarci ancora, una notte qua e spostiamo la visita alle gole a domani e ci godiamo ancora questa giornata visto che è uscito il sole e va via la mia voce. Cambio di programma, anzi ritorno al programma originale perché purtroppo la sagra delle orapi, orapi è stata rimandata fino a martedì prossimo per il clima avverso come vedete sta già cambiando di nuovo non c'è più il bel sole di prima e niente non possiamo assaggiarle ma venendo via ci siamo fermati anche a una gastronomia sfortunati anche lì perché siamo entrati solo perché volevamo provare le pallotte cacio e ova, un piatto tipico qui abruzzese della zona abbiamo tentennato un po' entriamo le prendiamo entriamo o no è entrata una signora insieme a noi, davanti a noi, e ha preso le ultime che erano disponibili. Quindi non assaggiamo neanche quelle, perciò, tristi, tristi, torniamo al camper, ci mangiamo il couscous che ci siamo preparati per oggi. E niente, piatto tipico abruzzese, per oggi nulla. E speriamo non di, di non prendere la pioggia. Lei è triste. A dopo ragazzi Ne eravamo accorti noi che eravamo qua a finale. Eh no, io ho visto mentre sono arrivato in moto! Infatti mi sono fermato! Gigante! Sarebbe lontani! Sì, non si sa mai, va bene tutto! Dove se ne va? Torna di qua, nei boschi. Siamo partiti da un quarto d'ora, più o meno, da Barrea, ma c'è la Simo che vuole dirvi quanto si è emozionata a vedere... Un cervo. Dove? Nel parcheggio, a fianco a noi. Dai, però e vedere se ci passiamo 2 m e noi ci passiamo, questi qua non sono 2,20 metri 20. siamo in un punto dove ci sono dei lavori, siamo obbligati a passare di qua, la larghezza dice 2 metri 20, noi dovremmo essere 2 metri e dovremmo passarci il pelo, adesso la Simo mi darà le indicazioni, vediamo di non far danni, quindi spengo ragazzi e vi avvisiamo dopo. Alle gole di Penna Domo, anzi, siamo più o meno a 200 metri, dovrebbero essere lì in mezzo. Ma abbiamo parcheggiato perché qui c'è uno slargo sulla strada e non sappiamo là davanti se ci sarà un parcheggio. Visto che le strade qui fanno abbastanza schifo, preferiamo lasciarlo dove troviamo il primo posto possibile e piuttosto ci facciamo appunto 200 metri a piedi. Che. <ride> Abbiamo fatto proprio bene a evitare di venire in questo lato qua. Guardate qui: 17%. In bici saremmo morti. Col campo non saremmo mai arrivati in su. Ma adesso è tanto andiamo più. Non si può più né scendere, né salire, né scendere, né salire. Ok, le gole le abbiamo viste. E non so se le avete notate anche voi dal video. Sono belle, emozionanti. Sicuramente è meglio la mattina perché la luce filtra dall'ingresso e non dall'uscita. Capitemi. E... Comunque. La strada non vale il prezzo del biglietto, almeno col nostro camper che si tribola ad arrivare in macchina, si arriva, si visita, si va via perché sono piccoline, sono sulla strada, Avevamo letto che c'era un percorso di 400 metri ma se ce ne sono 30 è tanto, quindi ora ci spostiamo e vi faremo sapere dove, ciao! Ed eccoci arrivati a Fara San Martino, il paese di De Cecco, quindi il paese della pasta. Abbiamo parcheggiato nel parcheggio delle Gole e Abbazie di San Martino che stiamo andando a visitare nel Parco Nazionale della Maiella. Lei è già stanca adesso. e Questi sono i percorsi. Game on! Dunque, le gole di San Martino sono la porta d'ingresso per il canyon più lungo d'Abruzzo. Si narra che furono aperte coi gomiti da San Martino per riuscire a entrare nell'Appennino e costruire il suo monastero, la sua abbazia. Questa è la leggenda, o almeno questo è quello che abbiamo letto. Ve la facciamo vedere tra poco. Ci stiamo entrando.